Vediamo come funziona il progetto Scratch Quiz di matematica. Clicchiamo sulla bandierina, inseriamo il nostro nome. Vediamo che questo sprite eh, ci avvisa che ci farà qualche domanda di matematica. Come si chiama il risultato della sottrazione? Adesso do la risposta corretta. 8 diviso 4 diviso 2, do una risposta sbagliata. E qui diamo la risposta corretta. Ok, a questo punto mi dice che ho avuto qualche incertezza e mi saluta. Ok, andiamo a guardare dentro. Allora, andiamo a prendere il codice, eccolo qui, rimpiccioliamo questa parte... Allora, intanto eh, vedo che qui c'è un blocco di istruzioni che è staccato dal resto e non è collegato ad alcuna situazione. Vedete, non c'è scritto... Eh, non c'è alcun blocco che lo, faccia, che lo attivi eh, quando si verifica una determinata con condizione. Quindi sarà un blocco di istruzioni che non verrà eseguito. Ho inserito poi un commento eh, dicendo che questo blocco di istruzioni è servito per creare la lista domande facili e la lista risposte facili. Quindi questo programma funziona, adesso lo vediamo, andando a pescare le domande e poi a confrontare eh, se eh, la risposta data eh, dallo studente con, se è corretta o meno, confrontandola con eh, gli elementi di una lista che si chiama risposte facili. Allora, cominciamo dall'inizio, quando si clicca sulla eh, bandierina le, lo sprite assume un determinato costume, questo è uno sprite che può assumere quattro eh, costumi diversi, vengono utilizzati tutti e quattro all'interno del programma, poi abbiamo eh, i punti, vedete che qui in alto eh, si visualizzano i punti, che sono inizializzati a zero, poi ci chiede come ci chiamiamo salva la risposta in una variabile che si chiama nome, per quale motivo la salva qui e non la mantiene solamente all'interno di risposta, perché poi eh, eh, l'utente dovrà rispondere ad altre domande e quindi eh, si perderebbe l'informazione del nome, perché poi in risposta andrebbero i valori delle delle domande, delle risposte date dall'utente, quindi siccome si vuole alla fine vedete qua anche eh, utilizzare di nuovo il nome dell'utente bisogna salvarselo in una variabile chiamata nome. Poi va bene ci saluta e ci avvisa. Allora eh, ripeti tre volte, quindi vuol dire che ci farà tre domande. La domanda è scelta a caso ehm, Prendendo, quindi generando un numero che abbiamo chiamato n all'interno di questo programma, un numero a caso tra 1 e un numero che dipende dalla lunghezza eh, della lista domande facili, perché deve scegliere una una delle domande inserite in questa lista, quindi eh, l'elemento che andrà a scegliere non potrà avere un numero superiore alla lunghezza della lista, altrimenti non lo troverebbe. Cambia costume, poi la domanda che pone è l'elemento: l'ennesimo elemento della lista domande facili. L'utente risponde, la sua risposta viene salvata in risposta e quindi adesso c'è un'istruzione di eh, controllo e eh, va a controllare, va a confrontare la risposta data da, da, dall'utente con l'ennesimo le, elemento di quale lista della lista delle risposte. E chiaramente alla lista delle la lista delle domande e la lista delle risposte si devono corrispondere, quindi il terzo elemento eh, di domande facili avrà come risposta corretta il terzo elemento della lista risposte facili. Poi cambia costume, dice che è corretto, incrementa il punteggio di 1. Se invece questo eh, confronto dà come risposta falso, non vengono, quindi la risposta dell'utente non corrisponde, non è quella esatta, non vengono eseguite queste istruzioni, ma vengono eseguite quelle racchiuse dal, dal blocco altrimenti. Cambia costume, lo sprite dice che è sbagliato e decrementa il punteggio di 1. Dopo che ha ripetuto questo ciclo tre volte, quindi è stato generato un numero n casuale tra 1 e la lunghezza delle domande eh, della lista delle domande, è stato generato casualmente per tre volte, si esce dal ciclo e si fa un controllo. Se il punteggio è uguale a 3, cosa vuol dire? Che l'utente ha risposto correttamente a tutte e tre le domande che sono state poste. E quindi... Ehm, lo sprite assume un determinato costume, dice ottimo e lo chiama per nome, hai risposto correttamente a tutte le domande, dopodiché passa, esce dall'istruzione dall di controllo, se il punteggio è uguale a 3, esegue queste, esce, cambia ancora costume e ci saluta. Altrimenti se il punteggio non è 3 vuol dire che sicuramente è stata data la risposta sbagliata ad almeno una domanda, quindi cambia costume e dice, ehm, lo chiama, per, chiama per nome lo studente e dice «hai avuto qualche incertezza». Ok. In, a questo punto direi che potrebbe essere utile andare a visualizzare le liste che sono state utilizzate, quindi vado in variabili, vedo che sono state create due liste, domande facili e risposte facili. Allora cliccando qui faccio in modo che eh, si visualizzino sullo schermo, e vedo, uh, dunque, le domande facili sono in tutto 10 e uh, sono queste che vedete scritte quindi una serie di operazioni e poi due domande sulla terminologia sui, ok e andiamo a vedere invece anche la lista delle risposte le risposte devono ovviamente avere una stessa identica lunghezza e poi come vedete si corrispondono quindi 6, che è, la, è il primo elemento della lista risposte è la risposta alla domanda 1 cioè al primo elemento della lista domande così come la domanda 6, come si chiama il risultato della sottrazione corrisponde alla risposta differenza che è il sesto elemento uh, della lista risposte quindi l'importante ovviamente è che si mh, corrispondano domande e risposte. Vengono generate preventivamente queste due liste, ripeto io ho utilizzato eh, questo, quindi ho eh, ripetuto dieci volte un ciclo ehm, e ognuna delle volte sono andata a chiedere in ordine, quindi da 1 a 10, utilizzando un contatore che era stato inizializzato a 0 e poi ogni volta che ripeto il ciclo lo incremento di 1, chiedevo eh, simultaneamente, cioè una dopo l'altra eh, sia quale fosse il primo eh, la prima volta chiedo qual è il primo elemento da inserire nella lista domande e aspetto la risposta e quindi la va a inserire in quella posizione della lista domande, subito dopo la risposta, quindi è anche facile evitare di sbagliare perché si inserisce la domanda e la risposta corrispondente in due momenti immediatamente successivi. Dopodiché si ripete il ciclo per il secondo elemento della lista domande e la lista risposte fino ad arrivare a 10. È chiaro che si può modificare la lunghezza della lista, basta cambiare questo 10 e renderla lunga quanto si vuole, così come è possibile andare ad aggiungere ulteriori domande, ricordatevi che eh, se dovessi andare a ripetere questo ciclo eh, e inserire nuove domande, e eh, quindi nuove risposte, quello che succede è che non vengono sostituite a quelle già presenti all'interno delle due liste, ma andrebbero aggiunte e, qui, e queste scorrerebbero in basso eh, potrei inoltre andando a creare due nuove liste magari risposte domande difficili, risposte difficili eh, crearmi due nuove liste quindi qui chiaramente dovrei andare una volta che ho creato le due nuove liste a settare quella corretta e utilizzare lo stesso blocco di istruzioni per crearmi eh, un altro set di domande e risposte magari di un livello di uh, difficoltà superiore a quelle che abbiamo visto qui.